Ciao, sono Serena Missori, medico funzionale, endocrinologa, nutrizionista e autrice, soprattutto coautrice della dieta della tiroide. Questo libro è proprio per te se hai l'ipotiroidismo, l'ipertiroidismo, se ti hanno tolto la tiroide e stai facendo terapia sostitutiva, oppure la tiroidite autoimmunitaria di Hashimoto o il morbo di Baselov. In questo libro troverai tutte le strategie nutrizionali, integrative, di gestione delle tossine e dello stress per liberarti finalmente di tutti i sintomi che ti attanagliano quotidianamente. La mente. Stanchezza, gonfiore addominale, ritenzione idrica, capelli che cadono, difficoltà ad avere una gravidanza. Ebbene, in questo libro troverai le risposte alle tue domande e piani dettagliati per recuperare velocemente la salute.